Va bene. Okay, Benvenuti e è un punto iniziamo. Anche se ho so la maglietta dello striavolante mi metto in realtà in porta chiave di banca etica che vorrei quindi in quanto socio di banca etica e quindi eh, dare il benvenuto in questa sede solo per dirvi che la banca eh, ha questi luoghi proprio di incontro con la città finché sì, chiunque possa avere un luogo per eh, discutere su temi che normalmente non vengono eh, toccati. La banca, solo per dare un'idea di perché è interessata a che oggi si parli dei kurdi e della, della Siria, e in generale delle guerre, sta l'unica che il giorno dell'invasione in Iraq la banca fu chiusa per sciopero per il diritto alla pace. Ditemi quale altra banca può scioperare non per l'aumento del salario, per gli orari che non vanno bene, ma perché c'è stata una guerra e si chiedeva la pace ecco lo spirito di banca etica è questo l'interesse più alto è quello di tutti e quindi questa serata è perfettamente in questo spirito di pace e di ricerca della pace di cosa possiamo fare noi di essere comunque consapevoli che nel nostro piccolo qualcosa possiamo farlo detto questo la sala è anche interessata a teppini passato e quindi eh, chi più di lui eh, può ricordarsi l'impegno civico nel cercare di rimuovere tutto ciò che c'è di di negativo nella società e mi fermo e do la parola. Oh, è comparso all'osteria volante, eh, Lorenzo, <ride> Sono combinato... È eh, no, eh, qualcosa sì invece? Eh, ok, comunque, eh, l'osteria volante fa anche di questi danni, tanto. Eravamo di in diretta, sì. vedete? Trova... Sì, sì, sì, ma... sì, sì. Ok, lui ti cerca di sistemare, ti do la parola e sì. quindi all'osteria volante abbiamo uh, il piacere di avere in banca etica questa... Esatto, buonasera a tutti. Eh, grazie a, a Banca Etica siamo qua questa sera eh, per la nostra prima serata, o meglio l'ultima dell'anno eh, che si è concluso. Eh, per chi non la conosce, lo Stereo Volante è un'associazione di promozione sociale, cerco confermi da parte di qualcuno, ok? Mi fanno segno di sì. Eh, in qualche modo cerchiamo di proporre a tutta la cittadinanza, chiunque è interessato, a tematiche diciamo, di natura socio-economica, ambientale, diritti, chi più ne ha metta, a seconda di quello che noi volontari vogliamo trattare, ci sembra rilevante nell'attualità o nel dibattito. E, il nome della nostra associazione deriva da una novella di Chesterton, e quindi essenzialmente ci siamo rifatti a questa idea di un gruppo di persone che vaga di luogo in luogo non avendo una, una sede fissa quindi appunto non sede volante perché di volta in volta raccontano le, le loro storie si raccontano raccontano le loro storie in posti diversi offrendo un e formaggio in, in cambio dell'ospitalità ed è quello che cerchiamo di fare noi anche tutte le volte eh, penso che sia tutto lascio la parola a Murat grazie no, non... Posso scegliere? E l'invito poi dopo un breve introduzione in in all'argomento. No, tu lascialo come, tu parla, ti rimane come ambientale. No. Dopo una sua introduzione all'argomento, però il, il tema chiave è il coinvolgimento del pubblico, motivo per cui c'è questo microfono e quindi domande, curiosità, angolazioni diverse sul problema è il cuore dell'osteria volante. Quindi non sono dibattiti accademici, certamente la tua esperienza ci, ci porti a... a nel vivo dell'argomento ma poi la parola è a voi. Okay. Buonasera, grazie a tutte e tutti che siete qua e grazie anche a tutte le persone che sono impegnate per realizzare questa serata. Io la terza o la quarta volta... Terza, che sono, la terza noi. volta, che sono, La prima volta mi ricordo no, che eravamo in, un, in un Osteria, in centro, centro città e mi avevate promosso come un giornalista kurdo. Eh, in realtà sono turco, stasera. però quella sera mi avete fatto parlare per tre ore tipo della storia dei curdi. Stasera torno, io sono sempre turco, no? stasera, ahimè, sono sempre turco, però mi sto disintossicando e, e parlo sempre di una questione che forse stavolta eh, non direttamente ma indirettamente riguarda sia turchi che curdi che in realtà queste sono terminologie di grande generalizzazione, vanno evitate, tuttavia noi possiamo partire stasera da queste terminologie che una buona parte dei colleghi utilizzano magari per arrivare alla conclusione leggermente più scientifica. Io sono giornalista, lavoro per un'agenzia di notizia internazionale, si chiama Presenza, e lavoro per la redazione italiana, e la nostra agenzia esce in otto, li otto lingue, abbiamo 47 sedi spazi in tutto il mondo, una grande agenzia, conosciuto poco, comunque vi invito vivamente di, di visitare il sito presenza.com, è alle origini cilene, quindi in, questo, in questi giorni la nostra redazione sudamericana è molto attiva, quindi se volete seguire direttamente a quello che succede in Cile, e forse una delle fonti più importanti in lingua italiana è la nostra agenzia. E Dicono che non si sente? Non si sente? Andate, Ma tutto allora, lì. Andate. Okay. anche l'ufficio. Lavoro come giornalista, come dicevo, abito a Torino e, e, e sono contento per la terza volta, quindi sì. di essere qua a Padova con voi. Allora, e, Ovviamente, come mi è stato chiesto all'inizio, sarebbe ideale fare un ripasso storico, geografico dell'area di cui dovremo parlare stasera, senza ovviamente a, a stancarvi. E prima di tutto io non sono un ricercatore storico, non sono un accademico, quindi tutte le mie informazioni sono legate ai fatti e trattabili dal punto di vista giornalistico, con un'ottica giornalistica. L'area di cui parliamo è la famosa Mesopotamia, il famoso Medio Oriente e, e dove passano due fiumi molto importanti, Eufrate e Tigri. Ah, e, I paesi di cui parleremo stasera principalmente sono due, Turchia e Siria tuttavia l'area è composta anche da altri paesi tipo l'Iraq, l'Iran, possiamo anche chiamare in causa anche il Libano e stiamo parlando di un, di un territorio molto vasto, molto grande, al di là delle importanze storiche che ha, ha un'importanza ovviamente economica molto importante, molto interessante, un percorso che è stato utilizzato per secoli per trasportare merci, ma anche, come sapete, anche un territorio ricco di risorse naturali, in primis ovviamente il petrolio. Poi il petrolio cambia il colore nel Medio Oriente, si chiama anche acqua, l'acqua è un, un elemento molto importante, un elemento politico, economico, molto importante nel Medio Oriente che è forse anche una delle basi di alcune guerre di questa, della storia di questo territorio. Principalmente sono due fiumi che rendono prosperoso il territorio soprattutto della Turchia e del, della Siria, sono Eufrate e, e Tigri. E, nascono in Turchia poi vanno verso la Siria questo dettaglio è importante per capire appunto eh, la forza economica politica di questa reato, ossia dell'acqua nel Medio Oriente e, è un territorio ricco di petrolio e di acqua e possiamo anche dire tranquillamente che è un territorio ricco di religioni di, di, di lingue e anche di etnie di nuovo utilizzando una parola abbastanza errata ma eh, ci rifugiamo in questo questa semplicitazione particolarmente la, la realtà di cui eh, inizialmente parlerò ossia la realtà dei curdi, è una realtà abbastanza comp complicata sofisticata in primis iniziando con un, una maniera un po' più soft a livello linguistico si tratta di una popolazione molto ricca no? e non esiste il curdo come lingua ma esistono i curdi. E esistono curdi anche come popolazione per via delle posizioni politiche, per via delle provenienze, per via delle religioni, ma anche per via delle lingue che parlano. Stiamo parlando di una popolazione sparsa in quattro paesi, in teoria, quindi su Siria, Turchia, Iraq, Iran, anche se in Azerbaijan e in Armenia ci sono curdi, ma forse anche, sono tanti anche in Europa. Quindi il famoso Kurdistan non sarebbe racchiuso in questi quattro paesi, ma avrebbe dei eh, confini un po' più vasti in realtà. La Germania è forse un'altra un città del, del Kurdistan. No? E, una popolazione che vive sotto diversi stati che hanno diverse lingue, diversi alfabeti, no? alcuni simili tra di loro, ma in certi casi radicalmente diversi, tipo il paese in cui sono nato e crescito io è la Turchia, USA dal 1923 e l'alfabeto latino è assunto, ha deciso di riprendere una lingua antica il turco, rinunciando alla lingua ufficiale del, del vecchio impero ossia all'ottomano quindi eh, i, i kurdi hanno nel momento, nel, in quei pochi momenti che avevano la libertà di, di imparare la loro lingua madre e parlarla ovviamente potevano anche scrivere molti iniziano l'alfabeto latino il caso è diverso in Siria, è diverso in Iraq dove si usa l'alfabeto arabo e il caso è ancora più diverso ovviamente in Iran dove si usa l'alfabeto persiano, che è cugino di quello arabo però non è esattamente uguale. E a livello fonetico ci sono delle differenze enormi e a livello anche di Alittare ovviamente ci sono delle differenze enormi, gigantesche. Tipo per farvi un esempio, un kurdo di, di Diyarbakir, oppure se andiamo ancora più su. E un kurdo zaza di Delsim non potrebbe capire sono delle città che sono presenti in Turchia non potrebbe capire il curdo di un kurdo iracheno di Erbil tipo, no? e ci sono in effetti dei momenti di incontro magari tra i, i, kurdi, i politici curdi della Turchia che vanno a Erbil in nord Iraq incontrano altri politici curdi e hanno bisogno proprio di un interprete no? questo per farvi capire in realtà è la la sofferenza a livello sociale, politico oppure anche linguistico che c'è dietro a anni e anni di problema, no? quindi una, una popolazione sparpagliata in questo territorio che non ha una lingua unica, mentre invece con la nascita della Repubblica di Turchia nel 1923 i cosiddetti turchi avevano avuto una, una grande occasione, perché ufficialmente avevano una lingua, diritta all'istruzione, di un nuovo alfabeto, eccetera. E quindi stiamo parlando di una popolazione molto... È molto grande tra l'altro, sparpagliati in quattro paesi oppure avere diversi, diversi dialetti e vuol dire che stiamo parlando di un gruppo molto sostanzioso. I numeri ufficiali non ci sono in Turchia fino al 47, no, scusate, 42 si facevano i censimenti casa a casa chiedendo anche l'etnia delle persone e poi dopo hanno, eh, ci hanno rinunciato quindi i dati tra virgolette, legati, eh, dati statistici legati all'etnia risalgono a quella vecchia data quindi non sono molto fedeli e, mh, ci sono state delle operazioni di, di grande modifica demografica quindi sono delle ondate di arabizzazione in Siria e in Iraq e quindi anche lì i dati statistici, statistici in merito ai numeri dei kurdi sono inesistenti. E la stima però c'è, stiamo parlando di una popolazione che arriva a quasi 40 milioni, no? tra l'Iraq, l'Iran, la Siria, la Turchia, una parte appunto dell'Armenia e dell'Azerbaijan, se aggiungiamo anche la Germania, forse sono tranquillamente 40 milioni. La Turchia in teoria avrebbe la fetta più grossa no? di questa torta dei curdi. Quindi stiamo parlando di quasi 20 milioni di persone che possono essere definite come curde che vivono in Turchia. Quindi abbiamo parlato di quanto sofisticato, quanto numeroso è questa popolazione e con quest'ultima data riusciamo a capire quanto è determinante barra importante, barra, secondo le dinamiche politiche, problematica, la presenza dei kurdi in Turchia. No? Quindi tutto quanto può essere relativo a seconda della vostra lettura politica oppure secondo le politiche del governo di, di quel momento. E comunque eh, nel positivo, nel male o nel bene, sono, eh, i kurdi rappresentano un potere politico, un potere economico è anche un, un elemento importante in termini dei diritti umani, in termini di, di istruzione in lingua madre, eccetera. Sono tutti temi e caldi che fanno parte della storia della Repubblica di Turchia. Stiamo parlando comunque, parlando sempre della Turchia, un paese fondato nel 1923 e in cui non proprio nella costruzione, ma eh, attraverso la politica dello Stato, si, si, si suppone che sia il paese dei turchi e l'unica lingua riconosciuta è la lingua turca okay? poi col passare del tempo negli anni 50 60 70 le politiche dello stato sono diventate ancora più aggressive quindi tutti sono turchi musulmani sunniti maschi fortemente eterosessuali eccetera eccetera quindi ha preso un altro, un altro profilo che è un profilo che possiamo definire con delle terminologie un po' più pop, tipo un profilo nazionalista, conservatore, fondamentalista, simile razzista, eccetera eccetera. Comunque, comunque stiamo parlando di un paese che nasce dal genere di un genicidio, quindi c'è cioè, cioè, vuole stupirsi. I kurdi appunto, rappresentano numericamente, storicamente, dal punto di vista religioso, dal punto di vista eh, economico e dal punto di vista linguistico un, un elemento molto interessante. molto importante. Ovviamente è inevitabile che siano coinvolti anche nei meccanismi eh, decisionali come sistemi politici e sistemi economici. In questo mappo blu, come vediamo, questo è il kurdista. Vabbè vi ah, racconto la um, no, eh, Sto facendo un, un ripasso storico, però stasera parlavo della guerra, quindi approfittate di, di, di queste parti un po' più felici poi andremo al sangue, ai morti, eccetera. Quindi. E, um, quindi i curdi, appunto, come dicevamo, hanno sempre fatto dei meccanismi decisionali, e politici e economici in, tutto questi, in tutti questi 4-6-7 paesi, e particolarmente dato che il, la maggioranza numerica si trova in Turchia, in Turchia sono stati eh, determinanti, oppure, appunto, come dicevo prima, secondo il punto di vista del governo del, del, di turno, eh, erano anche elementi problematici, no? L'identità kurda, comunque in qualche maniera, soprattutto ai kurdi appartenenti alle classi sociali svantaggiate, è stata sempre negata. Ricordiamoci che la Turchia ha avuto un Presidente della Repubblica Turco, Esal, la Turchia attualmente pur avendo un governo fondamentalista e nazionalista, conservatore, sessista, omofobo, ha dei parlamentari ma anche dei ministri curdi. No? E quindi e qua già e, e nasce una delle domande che io mi pongo sempre da, da turco, no? quindi quale curdo? No? C'è un bellissimo libro pubblicato da una casa editrice di Torino, la casa editrice si chiama Rosa d'Axellier, il libro molto, molto breve, tipo 250-260 pagine si chiama I Curdi, no? secondo me uno dei titoli più. Azz più azzeccati che, che, che si poteva trovare per un libro che parla del Kurdistan, perché ci sono i kurdi, come, come non credo che ci sia l'immigrato, ma ci sono immigrati, ci sono immigrati razzisti e antirazzisti, ci sono immigrati e omofobi e oppure antiomofobi, ci sono, come? Perché sono degli esseri umani, no? a differenza di quello che una certa volontà politica ci vorrebbe eh, far credere, ma sono degli esseri umani, non ci sto dicendo niente di interessante. E anche i kurdi sono esseri umani, quindi. E per cui esistono kurdi kurdi, kurdi benestanti, ricchi, che non si sono mai posti il problema di parlare la loro lingua a caso oppure in pubblico. E ci sono kurdi invece che hanno fatto per anni e anni la militanza linguistica, un po' come la storia dei berberi in caviglia, no? Sono dei berberi assimilati che vivono ad Algeri, non sanno neanche niente sulla loro provenienza, niente sulla loro lingua, e invece ci sono più e più di militanti e linguistici in Camiglia che hanno dovuto pagare caro il costo di, di voler insegnare quella lingua in, in, in un certo periodo della, della Cilie, forse anche tutt'ora si può dire. Quindi ci sono curdi, curdi, e ovviamente quelli che guastano la festa, quelli che mettono il bastone tra le ruote, sono quelli che eh, richiedono, no? quelli che pretendono i diritti. In Turchia, come avevo detto, secondo la costruzione esiste solo una lingua, è riconosciuta solo una lingua, ma abbiamo quasi 20 milioni di persone che parlano un'altra lingua. Tra l'altro il turco e il curdo sono di due ceppi linguistici totalmente diversi. No? Mentre per esempio in curdo esiste femminile, maschile, l'articolo, eccetera, sono degli elementi che nel ling nella lingua turca non esistono. No? E la fonetica diversa, la struttura grammatica come dicevo, diversa, quindi sto parlando di una lingua proprio, che è stata spesso e volentieri ignorata. Poi la Turchia è molto ricca di anche altre lingue, tipo no, per non parlare dell'armeno, che quasi è quasi totalmente ignorato. E, e quindi e, coloro che pretendono i loro diritti sono stati appunto definiti come guastafesta, se dobbiamo utilizzare un, un, una definizione molto soft oppure molto facilmente come traditore della patria, oppure terroristi, no? Molto semplicemente. L'elemento del terrorismo è il prossimo tema di cui parleremo stasera, perché è un elemento molto chiave, comunque è un elemento che non abbiamo molto estraneo se non siete nati, dopo 1991, ovviamente. E... Il, la, lotta al, la, la lotta contro il terrorismo ovviamente è un discorso che è, è diventato molto di moda da quando è caduto forse il muro a Berlino quindi è finita una guerra bisogna iniziare con un'altra no? la lotta al, al, al terrorismo ci sono dei posti? no, c'è solo, solo un posto si qua un e, quindi quindi il passaggio dicevamo, mo, dicevo io è molto, molto, molto semplice da pretendere l'istruzione in lingua madre no, a essere definito come terrorista è il passaggio molto semplice. Perché molto semplice? Comunque stiamo parlando di un paese, restando sempre sulla, sulla Turchia, stiamo parlando di un paese fondato comunque sull'identità etnica eh, di un colore unico, no? la Turchia, come anche il nome del paese, non già partito problematico, è il paese dei turchi. No? Come dicevamo, dicevo negli anni 50, 60, 70 poi sono state portate avanti diverse politiche abbastanza forti, e i turchi sono appunto musulmani, sunniti, eccetera. E quindi eh, un curdo è abbastanza fuori, una voce fuori dal coro. Un kurdo addirittura se cristiano è un po' difficile da inquadrare. no? Un kurdo esido, ovviamente una religione antica della Mesopotamia, è quasi è un alieno. No? Addirittura un kurdo cristiano che parla magari in kurdo in uno spazio pubblico, quindi in pratica una lingua che dalla costruzione non è riconosciuta, quindi è proprio un problema. Figuriamoci se nel Parlamento si possa parlare in curdo, anche se nonostante mille difficoltà ci sono stati dei parlamentari in questi ultimi 30 anni nel Parlamento nazionale che hanno provato a fare degli interventi in curdo, ogni volta nei, nei registri, no, nei verbali si scriveva che era, si parlava in una lingua incomprensibile. Tuttavia Barack Obama è venuto a fare un intervento in inglese. No? tutto è stato registrato, tutti in piedi, eccetera, ma non soltanto tipo Barack forse uno dei migliori per esempio, tipo Arias Sharon è venuto a parlare in ebraico nel parlamento turco, eh, utilizzando il suo nome ufficiale. Tuttavia l'ebraico per l'inglese sono le lingue riconoscibili. Invece la lingua parlata sul tuo territorio dai tuoi cittadini, che sono 20 milioni in teoria, è una lingua inesistente. No? E questo un po ci fa capire appunto e, e, che tipo di politica che sta nella base della Fondazione della Repubblica, ma successivamente che tipo di politica ha fatto parte dei programmi, dei governi che hanno governato e controllato questo Paese. No? E quindi non è così difficile arrivare a una conclusione del genere, che appunto la Turchia è il Paese dei Turchi, questo è chiaro. No? Il contrario che, che, che si sostiene è, è la, la tesi del, dei separatisti, dei traditori della patria, dei terroristi, eccetera. Il punto del terrorismo ovviamente, il discorso del terrorismo diventa molto cruciale, molto importante in Turchia, soprattutto dal momento in cui un'organizzazione politica ha deciso di prendere le armi, 40 anni fa, ha deciso di avviare un percorso di lotta armata contro lo Stato turco, per rivendicare con questa modalità i diritti civili delle persone curde che vivono in Turchia. Quindi stiamo parlando del partito dei lavoratori del Kurdistan, no? una formazione armata, storicamente marxista, che aveva nelle sue basi l'intento di fondare uno stato puramente kurdo, marxista, socialista. Okay? Che poi le cose sono andate un po' diversamente, però esiste tuttora, è una tra virgolette una minaccia per la sicurezza nazionale in Turchia. E in parte è nata e cresciuta in Turchia, poi si è spostata molto velocemente negli anni 70 in Siria e in Iraq, tuttora le sue basi importanti sono nelle montagne di Candile in Iraq, in confine con l'Iran. I numeri dei militanti sono... È, è, è, il numero di militanti è abbastanza alto solo in Turchia fino a qualche anno fa aveva circa 3.000 militanti quindi persone armate e, e da quando ha iniziato, iniziato a fare è, azioni armate il PKK che l'organizzazione di cui parlavo prima ovviamente la lotta contro il terrorismo è entrata proprio nella quotidianità della Turchia la quotidianità cosa vuol dire? Televisione, musica, politica del governo, istruzione, turismo, qualsiasi cosa. Lotta contro il terrorismo. No? Ovviamente un, un paese che dice di portare avanti la lotta contro il terrorismo per 40 anni deve sostenere questa tesi, quindi si sostiene con un certo tipo di istruzione che, che è molto nazionalista, molto conservatore. E, e si sostiene con un esercito forte, in Turchia il servizio militare è obbligatorio per tutti i maschi no? l'obiezione di coscienza non è riconosciuto non è un diritto in, in Turchia e, e si sostiene ovviamente anche con un investimento economico molto forte, la Turchia fa parte della Nato, il, secondo, il terzo esercito più importante della Nato il quarto esercito più importante dell'Asia, eccetera eccetera e, il primo esercito della Nato con il quale fa commercio per esempio l'Italia, il terzo a livello mondiale, quindi l'Italia vende più armi alla Turchia che agli Stati Uniti d'America, più alla Turchia che alla Germania, più alla Turchia che alla Russia. No? E, quindi e la lotta, la famosa lotta contro il terrorismo comunque ha inciso, possiamo dire, in tutti i sensi gli ultimi 40 anni della Repubblica di quindi non è, non è un periodo molto breve, molto, molto, molto corto. E, per cui un elemento molto sentito, è un elemento molto sentito, molto importante, che è passato da generazione a generazione, no? I miei sono nati con la nascita di questo concetto, sono cresciuti e io sono nato e cresciuto che il paese portava avanti la lotta contro il terrorismo curdo, se dobbiamo utilizzare pure proprio la dicitura ufficiale dello stato è questa. Per cui, allora questo è un, un concetto, credo, spero che sia stabilito nelle vostre teste, okay? un concetto importante per fare il passaggio successivo. Allora, perché oggi la Turchia si trova nella guerra in Siria? Parte solo per una precisazione, non solo oggi, ma in realtà la Turchia è, si trova nella guerra siriana da tre anni almeno. No? E il primo intervento militare in Siria è stato fatto due anni fa. Poi precedentemente sono stati scoperti quattro tir che partivano delle armi eh, portavano delle armi verso la Siria e i tir venivano guidati dagli agenti dei servizi segreti turchi. Quindi in realtà la Turchia direttamente o indirettamente è in guerra, nella guerra siriana si trova come un attore determinante da 3-4 anni no? e perché si trova? E per una serie di motivi in primis proprio per questo motivo qua per la lotta contro il terrorismo allora se il PKK ha deciso di dichiarare la guerra negli anni 70 contro lo stato turco e adesso le sue basi sono principalmente in Iraq. Cosa c'entra la Turchia in Siria? Cosa c'entra il terrorismo curdo per la Turchia in Siria? Allora, c'entra da qua in realtà da parecchi anni: perché ehm, il leader famoso storico del PKK, che sarebbe Abdullah al-Jadan, arrestato nel 1999, che si trova in un'isola, nell'isola Imran, nel mar Marmara, a due passi da Istanbul, in isolamento, ha condannato l'ergastolo, il, per parecchi anni in realtà ha vissuto in, in Siria anzi la sua diciamo latitanza la sua fuga inizia dalla Siria poi finisce, passa anche dall'Italia dall poi le Grecia, eccetera poi finisce nel giardino dell'ambasciata americana in Kenya questa è una cosa abbastanza curiosa e, perché in Siria c'era c'era dello spazio, c'era del tempo, c'era dell'energia per poter eh, addestrare nuovi militanti e per poter creare quell'accademia ideologica eh, che ha forse accresciuto un po' di più il, il PKK. Quindi il, il PKK per quasi 20-25 anni ha avuto le basi in Siria. Quindi nel 2012... Quando un filosofo statunitense anarchico, Bushkin, ha deciso, ha ideato il, il, il, il, il confederalismo ecologico, inizialmente si chiamava così, l'idea è stata abbracciata direttamente da Pudda e Giovan, pur essendo in carcere, ed è stata rielaborata ed è stato prodotto un nuovo progetto, il confederalismo democratico. Adesso <coughs> non sto qua a fare un seminario sul confederalismo democratico, ci sono tantissimi documenti gratuiti su internet, andate a leggere, molto facilmente, in breve Bushkin e poi successivamente attuato da Jordan insieme hanno fatto una proposta molto rivoluzionaria da mettere in atto in Siria ma da spargere, da diffondere in tutto il Medio Oriente, forse in tutto il mondo. Un progetto, una proposta rivoluzionaria ecologica, no? sociale, politica, amministrativa, ma anche di genere. No? E esiste la carta di Rojava, composta credo da 60-65 pagine, ecco qua, e si trova anche in italiano su internet e, e quindi vi fa capire... Questa è una sorta di costruzione, vi fa capire un po' di cosa parla il confederismo democratico. Prevede la creazione di una zona autonoma nel nord della Siria, l'amministrazione la, di questa zona in diversi cantoni, come se fosse la Svizzera, con un approccio economico molto diverso rispetto a tutti gli altri sistemi economici che sono in atto da parecchi anni nel Medio Oriente. Quindi non è come il sistema saudita che è basato sul, sui privilegi di una famiglia non è come il sistema iraniano che è basato sui privilegi di, un, di una squadra di barvuti fondamentalisti che costituiscono il, il Parlamento non è una proposta eh, che ha un profilo appunto, nazionalista, religioso come appunto, la politica sta nelle basi della Repubblica di Turchia per cui eh, i curdi, i cosiddetti curdi, in Siria hanno messo ancora un'altra volta il bastone tra le ruote, hanno guastato la festa. In questa pro proposta eh, rivoluzionaria parlano anche in un'altra maniera della gestione dell'acqua e del petrolio, due elementi di cui abbiamo parlato prima e si parlerà per sempre nel Medio Oriente. E si parla del, del riconoscimento delle etnie, delle religioni, delle, delle, delle lingue, eccetera. Sembrano delle banalità, per almeno la storia italiana, tuttavia, se vi ricordate l'introduzione che ho fatto, sono degli elementi molto importanti per il Medio Oriente. Ci sono stati fiori di, di guerre nel Medio Oriente per via della religione, lingua, etnia, quindi nel 2012-13 esce uno che, che propone un, un progetto rivoluzionario molto radicale. Ovviamente, certo, che mette il bastone tra le ruote della famiglia reale saudita, del governo centrale di Damasco, dei, dei mafiosi corrotti del governo centrale di Baghdad oppure del governo fondamentalista di Ankara. Mette il bastone tra le ruote no? per quello ci sta a definire come dei terroristi. No? traditore della patria, terroristi... In più, se l'ideatore di, di questo progetto, non parlo del filosofo statunitense, se è Abdullah Yulan, ossia, per lo Stato turco, il terrorista numero uno, condannato ad Argastolo in isolamento dal 99 nell'isola di Mithibra. Allora, le famose ragazze kurde, kurde di Yepeyye, che vedete ogni giorno da anni sulle pagine Facebook, per il governo centrale di Ankara sono dei terroristi, molto semplice la cosa, no? perché si ispirano a un'ideologia, a un, un pensiero politico-economico, sociale, ideato dal terrorista che io ho sbattuto in carcere nell'isola di Imran, in pieno isolamento, in teoria forse a dei discorsi, incontri con i servizi segreti, di cui tanto sapremo qualcosa tra 50 anni non adesso tenete in considerazione che la Turchia ha un confine lungo quanto 900 km con la Siria quindi non è breve, è il confine più lungo che ha la Turchia con un paese e al di là del confine si cerca di tirare su in piedi un una proposta appunto rivoluzionaria di cui abbiamo appena parlato, no? E quindi una minaccia, tra virgolette, mostruosa, molto, molto importante. No? Dall'altra parte, già sono 40 anni che cerco di ammazzarli nelle montagne di Candia e non ce la faccio e questi decidono di costruire pure una zona autonoma oltre i confini di 900 km. Per quelle in Turchia esiste un muro in confine lungo 500 km. No? Un po' un altro muro nel Medio Oriente, vi ricordo i muri ci sono, ce n'era una anche a Verona tra l'altro, per fortuna l'hanno avuto, e, e quindi l'intervento militare, che può essere lo scudo d'Euphrate, oppure il romascello d'Oliva, che è tristissimo come nome, oppure questo ultimo, sorgente di pace, ancora più basso non si può scendere, ovviamente tutti interventi legittimi, tra virgolette, no? perché io sto portando avanti il lotto contro il terrorismo kurdo barra separatista da 40 anni sì che lo farò anche in Siria soprattutto quando ci sono dei tafferugli. quindi c'è una guerra civile soprattutto una guerra civile che è diventata una guerra di deleghe in Siria non si sa chi combatte contro chi. No? In un villaggio l'esercito libero siriano si allea con il governo centrale Damasco per lottare contro l'ISIS, dall'altra parte, 5 km dopo, vedete l'esercito libero siriano allearsi con l'ISIS per combattere contro gli Epeghei, no? le, le, unità, le, le unità di difesa popolare che sono appunto... Eh, Diciamo, il braccio armato del progetto Confederalismo democratico e quindi ov ovviamente in questo gioco ci sono degli attori ancora più forti la russia soprattutto dal 2013 l'iran non si sa da quando ma ha un sacco di soldati sul territorio e poi saltuariamente circa 50 paesi che costituiscono questa alleanza no? Che ci sono sauditi, ci sono italiani, francesi, britannici, c'erano molto all'inizio adesso no? strumenti, e poi americani ovviamente. E... e quindi in questo grande caos approfittare dell'occasione per un approccio politico codardo è, è ottima scelta, no? Entro, pulisco la zona, respingo i terroristi, respingo la minaccia, ma soprattutto non faccio non, non permetto che nasca un nuovo progetto economico, politico e sociale che mette in discussione 88 anni di storia mia, ma più di 100 anni di storia del Medio Oriente. No? E, quindi la lotta contro il terrorismo è una, un discorso molto sentito in Turchia e con la guerra siriana, ma soprattutto con la nascita di questo nuovo proposto, con il federalismo democratico, è diventato sempre più centrale e diventato un motivo sempre più legittimo per il governo di Ankara. Ovviamente ci sono altri eh, motivi che spingono, eh, legati indirettamente a questo, spingono il governo di Ankara a invadere il territorio siriano perché appunto eh, con la lotta al, al terrorismo si ottengono voti. La Turchia è, ha una società fortemente militarista, io sono nato e cresciuto in un sistema scolastico in cui ogni mattina si leggeva il giuramento del gioventù turco al padre fondatore della Repubblica no? e si diceva sono turco, sono fiero, sono la, un grande lavoratore eccetera eccetera e avevo tipo, un sacco di eh, amici armeni oppure curdi che erano obbligati a leggere la stessa cosa, quindi un, si tratta di una società fortemente nazionalista, militarista e noi, questo giuramento, ovviamente lo facevamo in piedi, nel giardino, schierandoci come dei soldati, eccetera. Lunedì mattina e venerdì sera leggevamo l'inno nazionale. No? Magari questi elementi nel sistema scolastico adesso non ci sono, però, tra poco vi faccio vedere alcuni prodotti audiovisivi e vedete come si continua comunque la politica dello Stato, ossia quella del, della cultura militarista e fondamentalista nazionalista. Acqua, ah, si sì, ottiene. Capisci, Roma? No, no. Ogni volta che vengo a Padova, così è. mi fate quando... E, e quindi dalla televisione al sistema scolastico, dal, dal, dai media in generale, la, carta stampa, la stampa cartacea. Al, anche alle produzioni cinematografiche, teatrali, eccetera, è, è, è l'ordine del giorno, è il centro della, della quotidianità, l'approccio militarista, l'approccio nazionalista, no? e Che aiuta in realtà a strutturare oppure a tenere in piedi una politica che ha 80 anni, no? Se io per 80 anni ho fatto credere alla popolazione che sono tutti turchi, no? e sono tutti musulmani e sono tutti maschi eterosessuali e eh, va bene perché su questo ho costruito un sacco di genocidi tra l'altro no? genocidio armeno, genocidio degli alewiti, il pogrom degli anni 50 a Istanbul e adesso giustificano un'altra roba, lotta contro il terrorismo no? Mi stavo scappando un'altra cosa che in effetti c'è stato la lotta contro il comunismo, che la Turchia fa parte del famoso progetto Gladio, quindi esattamente come l'Italia e la Grecia, uno dei paesi che è stato utilizzato per la lotta contro il comunismo negli anni 50-60. E, e quindi la caccia al comunista c'è sempre, no? e tuttora. E, e quindi porta voti, porta il consenso, porta il sostegno sostegno popolare, sostegno elettorale, vi fa vincere le elezioni, e nel momento in cui non funziona tanto c'è l'elemento della repressione, la Turchia ha subito tre colpi di stato, l'ultima era fortemente fascista, che ha avuto una durata di otto anni, un'interruzione di otto anni della democrazia in tutti i sensi, non soltanto le elezioni, ma dalla li li libera stampa fino al diritto sindacale. No? E quindi nel momento in cui non funziona questo elemento si colpisce, si colpisce con le armi. E dopo il fallito golpe del 2016 il paese è stato governato per due anni sotto lo stato d'emergenza, in cui è stato fatto un referendum costituzionale, ci sono state le elezioni Presidente della Repubblica, le elezioni politiche. Quindi sotto lo stato d'emergenza, mentre in certe località la gente non aveva neanche il diritto di uscire di casa, sono state fatte le votazioni. Quindi dove non si può realizzare il progetto attraverso il sistema scolastico attraverso i media, attraverso una serie di elementi si, ci si rivolge ovviamente alla riflessione no? oggi la Turchia si vanta tristemente di avere 202 giornalisti in carcere più di 5.000 persone iscritte a diversi partiti politici 11-12 parlamentari nazionali no? è una grande diaspora che lascia sempre è sempre più numerosa e lascia il paese e va via, per non rischiare, per non entrare in galera. E quindi la guerra in, in Siria ha anche questo obiettivo elettorale, ma la domanda che un giornalista dovrebbe porsi è se questo partito ha il governo da 16 anni, perché si preoccupa del consenso elettorale? No? Ha, ottenuto, ha sempre vinto le elezioni con 40-45%, perché? In realtà le cose non sono come appaiono, in Turchia il sistema elettorale è fortemente malato, c'è cioè uno sbarramento del 10%, quindi coloro che non entrano nel Parlamento sono perfettamente esclusi, in realtà stiamo parlando di una maggioranza e di una minoranza, no? per il sistema elettorale è così malato che permette a un partito di diventare il governo pur ottenendo magari un ottavo del consenso totale. No? E in più ci sono ovviamente diversissime, varie, numerose limitazioni che, fanno, che sono degli elementi che il governo utilizza per rafforzare in modo ovviamente vigliacco il suo consenso popolare tipo nell'ultima tornata elettorale politica del 2018 il partito al governo presso i canali televisivi statali ha ottenuto tipo il 93% dello spazio no? Cioè, nelle elezioni politiche non amministrative c'erano 14 partiti, ma il 93% dello spazio del canale televisivo statale tipo la RAI, 1, 2, 3, 4, no? Dedicato a un patto unico. Okay. Allora, secondo me un partito fa una cosa del genere perché sa che sta perdendo il consenso, se no sarebbe molto più tranquillo, no? In più, stiamo parlando di un, se dovessimo fare un ripasso eh, storico molto veloce, la Turchia ha assistito a una rivolta popolare molto grande nel 2013, la, il, la resistenza del Parco Egesi, sì, forse la rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia, che ha messo in discussione l'intero sistema economico-politico che governava il paese da 12 anni in quel momento. Poi nel 2014, Maxi Operazione Anticorruzione, che hanno causato le dimissioni di quattro ministri, e in quel momento circolava il mandato di cattura per il figlio del Presidente della Repubblica, quindi tutto il Paese ha visto quanto è corrotto questo governo, quindi non ha potuto nascondere la sua corruzione, questa ha causato un'altra perdita in termini elettorali. Nel 2015 per la prima volta, dopo 14 anni, ha perso la possibilità di comporre il governo da solo perché nel mentre è nato un altro partito politico di sinistra, il Partito Democratico dei Popoli, che in quella tornata elettorale ha introdotto 80 parlamentari nel Parlamento, togliendo al partito e al governo la possibilità di comporre il governo da solo. Nel 2016 lo storico alleato del governo ha, tentato di, ha provato a fare un colpo di Stato. Il, in Turchia esistono diverse comunità religiose tra cui la più forte, più storica, più importante è la comunità di Milano, no? che è guidata da questo predicatore che si trova in autoesilio in Pennsylvania negli Stati Uniti da 16 anni che è accusato di essere l'ideatore di questo fallito golpe del 15 luglio del 2016 sin dall'inizio dell'arrivo al potere di Erdogan è stato invece il suo alleato numero uno no? La Comunità di Guillaume per la prima volta nella sto storia di 60 anni ha appoggiato un partito politico, per la prima volta apparentemente. Per un motivo o l'altro eh, il matrimonio è finito, come succede un po' nella vita quotidiana, e il divorzio è diventato ovviamente una guerra, anche questa in certi casi succede nella vita quotidiana. E la guerra però ovviamente quella notte ha causato la morte di 245 persone, quindi. Una notte terribile, eh, però eh, questo ha fatto un altro colpo al governo, che il suo alleato storico numero uno non era soltanto fuori gioco, ma aveva anche provato a ucciderlo. No? Per quello per due anni il paese è stato governato sotto lo stato d'emergenza. No? È vero che c'era un'emergenza, ma lo so, sotto lo stato d'emergenza sono stati incarcerati 93 sindaci in Turchia, 11 parlamentari sono stati arrestati. 93 municipalità sono passate nelle mani dei commissari straordinari che erano o dei prefetti o per ex membri del partito del governo. Vi ricordo qualche storia che vi è familiare? Quindi anche questo gesto così aggressivo, no? con un profilo di repressione forte, a mio avviso, ci fa capire che stiamo di fronte a un partito che perde sangue altrimenti non si sarebbe, ripeto, rivolta a una soluzione di grande repressione di questo tipo. No? E, e, e la, la disperazione sua è così grande che il, il referendum di cambio, cambio costituzionale lo fa sotto lo, stand, lo, sotto lo stato d'emergenza, pur avendo qualche mese prima promesso che non l'avrebbe fatto. Quindi. E poi cosa succede? Dopo il 2016 capisce con i sondaggi che il sangue allora, la, la, la è fortissima quindi piglia dopo anni e anni e anni di resistenza piglia accanto a sé un nuovo partito lo storico partito del movimento nazionalista il famoso partito dei duchi grigi no? per la prima volta nasce una, un governo di coalizione una coalizione o non coalizione perché il partito del movimento nazionalista non fa parte del governo della formazione del governo non ha ministri però ha un appoggio esterno. Quindi ci fa capire ancora un'altra un volta che stiamo di fronte a una formazione politica che perde ancora consenso popolare. No? Il sistema elettorale resta sempre quello, 10%. I impiegati statali non possono iscriversi al sindacato, quindi è esattamente come, come cita la costruzione dei golpisti del 1980. In Turchia i, I rettori delle università vengono nominati dal Presidente della Repubblica, l'articolo della costruzione dei golpisti. Esiste un ente di grande censura, la realtà costruita negli anni 80 dai golpisti. Esiste un ente che regolamenta dai, dagli stipendi dei professori ai testi universitari, un ente ideato dai golpisti. Tutto questo grande sacchetto di gli articoli della Costituzione comunque non è stato minimamente toccato in questi 16 anni dal governo di Erdogan, perché non è così difficile arrivare a una conclusione che Erdogan continua a governare il paese con la Costituzione dei colpisti, quindi con una Costituzione fascista, di destra e militarista. E questa ancora un'altra volta ci fa capire che stiamo di fronte a una formazione politica non ha il coraggio di governare il paese in una modalità democratica, perché sa che perderebbe, soltanto con questa veste riesce a mantenere il suo consenso e la sua forza. No? Quando non ce la fa appunto si rivolge alle modalità di repressione oppure all'invasione del territorio di altri paesi, eh, appunto spettacolarizzando la guerra sotto nome di lotta contro il terrorismo. tanto si vende di brutto questo prodotto in Turchia. Un, un altro elemento che ci fa capire perché il governo di Ankara ha deciso di invadere il territorio siriano è la questione dei, dei rifugiati siriani. La Turchia ha quasi 4 milioni di siriani, ma quasi un milione anche di rifugiati iracheni, che costituiscono un problema perché sono stati gestiti malamente, vivono ai margini della povertà, sono la nuova lavoratrice, classe lavoratrice sottopagata, sfruttata, su quasi 4 milioni hanno soltanto 33 mila il permesso al, di, di lavoro, quindi tutti quelli che lavorano, lavorano illegalmente, quindi c'è un'evasione fiscale incredibile, c'è un esercito di invisibili, ricattabili, sfruttabili, che ovviamente alimentano la guerra tra i poveri, esattamente come sta nello spirito della legge Mossifini in Italia, no? legando il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, l'immigrato diventa più ricattabile, per cui eh, c'è la vita con gli immigrati, no? voi magari no, però sì. Eh, perché rubano il lavoro, perché sono sottopagati, perché devono dissidere, dire di sì, perché se un immigrato dice di no, un contratto il giorno dopo perde il permesso di soggiorno, quindi torna nel suo paese di origine, in teoria, se c'è ancora quel paese di origine. Eh, in, in Turchia la situazione è la stessa, ovviamente eh, per via di, di una serie di problemi il, ehm, il disagio che vivono i siriani è diventato proprio molto palese, molto aggressivo, molto velocemente, molto, molto velocemente e grosso, perché Istanbul pensate che fa, ha quasi 17 milioni di abitanti, se in un paese di 80 milioni esiste una città che ha 17 milioni di abitanti vuol dire che c'è un problema in termini della diffusione, della spartizione, delle opportunità e delle ricchezze. No? Se gli stessi cittadini si sono ammucchiati in una città in 80 anni vuol dire che nel resto del paese non si va. No? Non si trova lavoro eccetera. E dove vuoi che vadano i siriani, no? no? Rimarranno sempre a Dante in confine con la Siria? No, andranno ad Ankara, Izmir, Antalya, Istanbul, dove c'è il lavoro, dove c'è una forte classe lavoratrice che è sottopagata che si trova di fronte a un, un nuovo concorrente. No? E quindi i siriani costituiscono anche una minaccia elettorale. È vero che grazie alla procura delle opposizioni le elezioni amministrative di qualche mese fa sono state vinte dalle opposizioni, ma se le opposizioni hanno vinto in grandi città, soprattutto a Istanbul, Antalya e Ankara, anche grazie a un voto di protesta nei confronti del governo centrale, per via di questo tra grande problema che costruiscono i siriani, ma non soltanto in generale i rifugiati. E per cui invadere la Siria è un'ottima soluzione per risolvere questo problema Il, la famosa zona cuscinetto sicura di cui si parla cosa magari possiamo mettere la tua jeep? spettacolare <ride> quale vuoi? Eh, le tuole o le mie? no, la tua jeep quella che si anima eh sì, quella che si, si è anima piaciuta, è piaciuta, per... Ecco, questo qua praticamente è più o meno il nord della Siria. Nell'ultima summit delle Nazioni Unite Erdogan a New York parlava di una zona cuscinetto che lungo tutto il confine, 900 km che poi qua va avanti, arriviamo fin qua, no? e diceva che avrebbe costruito 10 province, 140 nuovi villaggi. E avrebbe portato quasi 2 milioni di rifugiati siriani in questa zona. Quindi quel problema lì, invadendo la Siria, lo risolvi di brutto. No? Adesso poi è arrivato che Putin gli ha concesso un pezzo di carta, 120 m quadri, quindi questi 2 milioni non ci saranno ovviamente. E da 900 km siamo scesi a 120 km. E, quindi invadere la Siria ha anche questo motivo qua, no? risolvere il problema delle, dei rifugiati anche perché tu come Erdogan no? per il governo di Ankara, in termini cioè sui rifugiati hai anche un elemento di grande scatto perché? perché alcuni paesi europei come hanno fatto con Getafe hanno deciso di firmare un accordo con il governo di Ankara dicendo io ti do soldi tu tieni questi a casa No? Okay. poi questi soldi non sono mai arrivati interamente però qua si fa tanta propaganda di abbiamo dato soldi ma no, no, no, neanche il 50% è arrivato Comunque, per cui Erdogan si è permesso di dire al secondo giorno dell'intervento militare non potete chiamare quello che stiamo facendo noi come invasione se no apro le porte letteralmente perfettamente la traduzione è questa non è la mia interpretazione è proprio così allora, vuol dire che ha un grande elemento di delicato che legittima l'intervento militare in Siria. Quindi, un colpo alla politica interna, un colpo alla politica esterna, no? E dove stai giocando? In un paese che soffre da otto anni di guerra. Dove non ci sono vincitori, non ci sono perdenti. Tutti sono perdenti, tutti sono vincitori. Tutto cambia da villaggio a villaggio in Siria, no? Quindi, eh, e poi un ultimo dettaglio, di cui sono due dettagli un po' più, un po più brevi, come fai anche tu, eh, le, il governo centrale di Ankara, il Partito dello Sviluppo della Giustizia, ha perso, ha avuto due scissioni molto importanti. L'ex primo ministro Ahmed Autod, che era l'ex ministro degli, degli affari esteri, ha deciso qualche mese fa di dimettersi, di proprio non rinnovare la sua tessera e fondare un nuovo partito la scissione più grossa che abbia mai avuto questo, questo governo. In più l'ex ministro dell'economia Babajan ha deciso di fondare anche lui un nuovo governo, quindi nelle elezioni successive Erdogan avrebbe due concorrenti molto importanti e Davutodo, l'ex primo ministro, è molto probabilmente l'uomo dei fratelli musulmani in Turchia, quindi un elemento non proprio piccolo. Un'ultima cosa, ovviamente il suo nuovo alleato, il, eh, il partito del movimento nazionalista ha un leader storico che non sta per niente bene molto probabilmente in fin di vita quindi Erdogan si troverebbe con la mancanza di un leader molto forte che in qualche maniera portava a casa i voti degli ultimi nazionalisti per cui rafforzare il consenso popolare fare l'ennesimo lotta contro il terrorismo dare addosso al kurdo è ottima scelta a mio parere. Questo sono il 10% delle cose che vorrei dire. No, poi ci sarebbe la parte più carina: la pornografia della guerra, la propaganda della guerra, eccetera. Di cui possiamo parlare domani sera, Do, successivamente. ok. Bene, possiamo raccogliere le domande. Io avrei finito. Grazie. sono chiusi questi sì. vabbè parlo abbastanza forte sì, sì, sì. So eh, vabbè avrei un miliardo di domande ma una ovviamente no eh, la prima è cioè nella società turca ehm, cioè io non ho, non, ho non, non, non, non mi sono informato fortissimo però cioè non ho visto grandissima opposizione nella società a questo tipo di a, a, a, questa, a questa invasione che sta accadendo cioè in qualche modo questa strategia che tu hai spiegato molto bene sta funzionando nel senso ci sono quanto, quanto appoggio sta ricevendo sta funzionando per creare consenso non so se sono dei sondaggi o comunque ci sono all'interno eh, non solo della politica ma proprio delle piazze cioè della, della società civile c'è stata un'opposizione forte nella società turca a questa invasione oppure no ok mm -hmm. si sente va, wow, tu sì, le opposizioni sono in carcere in Turchia, in piazza faticano a scendere e vi faccio vedere un video così vedo un po' il diritto da manifestare e cosa vuol dire in Turchia. Quindi apprezzerai lo stile a volante che ti sta parlare liberamente. Io? Eh, ah. qui, qui puoi dire tutto. Ci vediamo in Banca Etica, che non ho visto prima, vedo uh -huh. che piacciono Marco Rocci. E <ride> eh, sono i cookies. Ecco, questo è un tentativo di presidio. Non questo. C'è anche questo presidio. <ride> Praticamente la sede del Partito Democratico dei Popoli è nella città di Diarbakir e al di là delle sassate che volano verso le finestre, sotto ci sono i membri del partito che stanno cercando di uscire dalla sede per leggere un comunicato stampa nel cortile di questo palazzo che è loro, quindi in uno spazio privato. Vedete sotto, vediamo, sì, qua si quasi vede, la polizia con gli scudi impedisce l'uscita delle, delle, delle persone iscritte al partito. Quindi voi immaginate che, che il partito sia X o Y, no? a Padova, cerca di uscire dalla sua sede centrale. No? Fuori Corso del Popolo, parte, ad tipo... esempio, angolo eh. di Trieste. Ok, quello è lì, di Trieste. E cerca di uscire, però fuori ci sono dei poliziotti con i scudi che non ti permettono neanche di uscire no? dal, dal tuo palazzo. No? Questa è una dimostrazione fisica, poi i numeri sono chiari secondo il ministro degli interni solo al nono giorno dell'intervento militare in Siria c'erano 500 persone finite sotto indagini denunciate per via dei messaggi che hanno condiviso sui social secondo l'albo dei legali della città di Diagua per Qua, durante la manifestazione contro la guerra in questi ultimi credo 12-13 giorni 485 persone sono state prese in detenzione cautelare e poi 39 sono state arrestate, tra cui cittadini semplici oppure professori, politici, eccetera. In questo periodo, tra l'altro, durante l'ultimo intervento militare in Siria, 9 località, 9 municipalità hanno perso i loro sindaci, sono stati sospesi e poi sono stati arrestati, tra cui anche il sindaco di Diyarbakr, quindi una città che ha quasi 2 milioni di abitanti, un'energia economica, politica, una storia molto importante. Quindi Coloro che si oppongono alle politiche di guerra, oppure alle politiche del, del governo centrale in Ankara, di Ankara ecco, finiscono in, subiscono questa condizione. Ma vengono processate Guarda, Io ho scritto un libro insieme a un giornalista turco-tedesco che ha fatto un anno di carcere in isolamento nel carcere speciale di Silvia di Istanbul. Dopo un anno di detenzione provvisoria, ok? È stato scarcerato, il giorno in cui è stato scarcerato, gli hanno dato il capo di imputazione e il mandato di cattura. Quindi, in Turchia non esiste lo Stato di diritto, esiste una magistratura metà fuori paese, metà in carcere, totalmente al servizio del, del potere politico. Ricordiamoci, di questo non abbiamo parlato all'inizio, soprattutto dopo il, col il fallito col colpo di Stato del 2016. Se non mi sbaglio, 20-22 mila procuratori e giudici sono stati sospesi. Una parte sono state arrestate, una parte vengono qua nelle commissioni territoriali. Sono dei richiedenti asilo politico in Svizzera, in Italia, eccetera. Per cui la magistratura è stata svuotata dalle persone competenti, al posto loro sono state introdotte delle persone che obbediscono al governo centrale. Quindi lo Stato di diritto non esiste in Turchia. Ci sono, per esempio. E, ieri un giornalista turco dell'agenzia Net, se non mi sbaglio adesso mi sfugge il nome, è stato arrestato per via dei messaggi che scriveva su Twitter dal 2017-2018 ma è stato arrestato oggi okay? grazie alla testimonianza di un testimone anonimo quindi questo testimone anonimo ha detto io ho visto sul mio computer i suoi messaggi minacciano la sicurezza nazionale il procuratore decide di emettere il mandato di contura gli avvocati accedono alle carte e dicono però almeno questi messaggi vedessimo, e eh no, c'è la testimonianza del testimone annullino quindi è, è probabile che ti tengono in carcere per così tanto tempo senza prove, quindi esiste lo stato di diritto? a mio parere no una domanda cioè, parlando ancora del golpe 2016 i curdi per caso tifavano o no? Nel senso Buller, era percepito come una persona più democratica o più, nel senso di aver portato i cambiamenti sperati in Turchia? Sono due domande diverse. Sì. In Turchia sono tutti guilenisti, in parte. No, no sì. i guilenisti sono dappertutto in Turchia. Turchi, armeni, massoni, Curdi, sono tantissimi. Stiamo parlando comunque di un progetto economico, politico, religioso molto capillare, che è infiltrato in diversi meccanismi in diversi apparati del sistema burocratico, quindi il ministero, l'intelligence, l'esercito, la polizia, la magistratura, eccetera. Quindi è un progetto molto capillare e ha un profilo mafioso, quindi stai dentro, te ne approfitti, trovi un posto di lavoro, oppure guadagni soldi e riesci a, entrare, riesci a entrare in ufficio pubblico perché i bandi sono taroccati, eccetera essere gulenista era un privilegio in Turchia eh, che ti portava appunto un'istruzione di qualità perché gülen controllava tantissime scuole in Turchia dormitori, scuole eh, e poi aveva dato sempre il suo appoggio economico politico e religioso sottolineo che è molto importante in Turchia a tutti i governi di turno per quello tutti erano gulenisti tutti quasi, cioè tutti potevano essere gulenisti questa è una domanda L'altro se Guilan era illuminato, no, stiamo assistendo a una, a una guerra che è in atto da non soltanto 2016 ma 2014 tra due formazioni fasciste mafiose, quindi il governo e la comunità di Guilherme. Queste sono due realtà che hanno approcci fortemente mafiosi. Pensate che con i processi di Ergono Combaglioso o cioè dei TV che c'è che del 2007-2008, no? La magistratura gulenista aveva riempito carceri di, di giornalisti, politici, soltanto nel processo del Chiege che 5.000 persone iscritte a diversi partiti curti sono state dentro. La Turchia nel 2008 si vantava tristemente di avere 64 giornalisti in carcere. No? E la magistratura era nelle, era nelle mani di Gulen, poi c'è stata depurazione, la magistratura adesso nelle mani di coloro che, e a seconda delle politiche di governo e sono i vecchi guilanisti, procuratori o pregiudici che sono in carcere quindi e, il Guilan no non era per niente la parte, per, per la mia lettura po politica era proprio la parte più mafiosa, più fascista più marcia della società rappresenta quella Turchia di 40-50 anni che anche in parte ha partorito la formazione politica di Erdogan Capito, Due domande a testa, no? allora, i curdi nel senso venivano trattati in usuali si No, i curdi erano anche gulenisti, anche non erano gulenisti come dicevo prima. C'era una fetta grossa gulenista dentro la massoneria oppure tra gli armeni cristiani c'erano gulenisti, cioè essere gulenista era una convenienza perché, perché potevi finire diventare un. un un magistrato, un giudice importante, diventare un ufficiale dentro l'esercito no? adesso in questi ultimi anni la cosa è diventata più evidente, più palese le, le prove, le testimonianze sono numerose essere gulianista è dentro gli, gli, cioè, gli apparati del sistema burocratico era un vantaggio mostruoso, che tu sia curdo o no non importava era importante essere gulianista se lo eri a posto va bene ma addirittura magari aveva ha sta stato, che stato Appoggi cosa hai detto? appoggiato il colpo di Stato che c'è stato nel 2016 appoggiato il colpo di Stato che c'è stato nel 2016 no, questa è un'osservazione estrema eh, ed è una domanda che non avrebbe una, una risposta scientifica eh, coloro che hanno appoggiato il colpo di Stato apparentemente erano guilenisti e dentro i guilenisti c'erano di tutti ma di sicuro io suppongo che quella notte il 15 luglio per le strade di, della Turchia c'erano dei civili che si opponevano contro i golpisti e tra cui c'erano sia turchi che curdi. quindi eh, diversi, cioè per quella all'inizio ho voluto fare questo pezzo, non so se ti sei perso però non esiste il curdo, esistono curdi e questa secondo me è la lettura più oggettiva, più scientifica che, che dovremmo essere in grado di fare esistono appunto curdi dentro il governo attuale che non sono per niente a favore del riconoscimento della lingua madre in quindi, e letta, istruzione in lingua madre, quindi però esistono curdi militanti che portano avanti una lotta anche per l'istruzione in lingua madre. I curdi o certo. un problema con i turchi hanno avuto un problema con tanti loro nel senso. Certo, e nel Medio Oriente guarda i problemi non ti mancano. <ride> Le armi e i problemi non, non ti mancano. L'unica cosa che manca forse è la giustizia e la pace. di coscienza i curdi sono cittadini turchi come si concilia questo fatto alla luce di tutte queste considerazioni anche di dire che visto che insomma l'offensiva nel nord della Siria vede sì, sì, tu che in effetti nell'esercito ci sono dei kurdi che stanno andando contro i kurdi nell'esercito forse l'etnia assolutamente non rappresenta è quella degli armeni c'è un bellissimo libro, purtroppo non è stato tradotto in italiano, è la, la tesi di laurea di un, di un dottorando armeno che ha intervistato tipo 100-150 personaggi importanti, ma anche qualcuno sconosciuto armeni, che hanno raccontato la loro esperienza nel servizio militare. E non esistono ufficiali armeni, non esistono altri ufficiali, eccetera, non esistono, subiscono molta violenza. E dentro l'esercito, invece, per i kurdi la questione è relativa, appunto. C'è il curdo curdo, c'è il curdo molto obbediente alle politiche centrali di governo, e si definisce sunnita, si definisce anche fedele alla patria, eccetera. E poi ci sono senz'altro una grossa fetta di kurdi che sono obiettori di coscienza. No? La settimana prossima a Parigi c'è il convegno internazionale degli obiettori di coscienza e ci saranno tanti kurdi a fare interventi. Quindi eh, quella è un'occasione pubblica che eh, ci fa capire in realtà un'altra volta che esiste l'obiezione di coscienza tra i kurdi. Un altro punto di cui si, si, si deve parlare è la conseguenza di una scelta del genere. In Turchia tu, tu vai in carcere se dichiari l'obiezione di coscienza e in più, più c'è una grossa multa. C'è chi se la cava, e fa 10-15 anni di carcere, esce in qualche maniera, ottiene magari un certificato medico, eccetera, però si vive una morte civile. E si arriva addirittura a non poter ottenere il passaporto, avere l'impedimento di lasciare il territorio nazionale, quindi resti sempre in questo grosso carcere, no? che è il tuo paese, non puoi uscire fuori. Avendo una fedina penale sporca, ovviamente è difficile trovare un lavoro in certe zone forse è difficile anche sposarsi quindi costruire una vita quindi è una pura morte civile e sono pochi che sono in grado di affrontare un, una sfida del genere la vorrei vedere e per cui sì, i kurdi sono tanti a, a fare l'obiezione di coscienza non sono tantissimi, ma sono parecchi però eh, se non sono tantissimi anche per questo motivo qua le conseguenze sono molto pesanti è stato soddisfacente in tutto questo nel, nel, nel, sì, nel scenario internazionale comunque, non è sentito parlare di nazioni parlare, di nazioni unite che condannano oppure fanno qualcosa cioè nel senso, soprattutto in Siria ma anche in Yemen, ci sono un sacco di te sembra non stia succedendo niente invece cioè, fanno hanno una, una, una certa influenza in, in queste logiche oppure no? le Nazioni Unite, sì. ah, insieme. In quest durante questo ultimo intervento militare la reazione internazionale è stata molto forte anche se questo è un altro discorso che ci fa un po' sorridere, perché Romuscello e oppure lo scudo di Efrante, erano due operazioni militari che la Turchia ha eh, avviato di due anni e la reazione non è stata per niente di questo tipo. Stavolta è stata sproporzionata secondo me perché c'era il rischio che colpissero una parte della società siriana che al posto di qualcuno ha pulito i panni sporchi cioè le IEPG, IEPCE oppure le forze democratiche siriane sono stati i primi nel campo a lottare contro l'ISIS no? quindi mi raccomando no? l'ISIS era quasi morto quindi meglio che non tocchiamo coloro che hanno lottato contro l'ISIS invece nelle operazioni militari precedenti la Turchia ha colpito delle zone in cui non c'erano fortemente le IEPG e il SDF quindi stavolta qua, vabbè, quindi, secondo me per via di una scelta molto ipocrita, la, la reazione è stata molto capillare, molto sproporzionata, molto forte. C'era comunque. Poi c'è da dire che la Turchia fa parte dell'Unione doganale europea dal credo 82-84. In realtà la Turchia è dentro l'Unione europea. no? E abbiamo parlato prima dei numeri legati al commercio delle armi, ma ci sono anche altri prodotti che l'Europa vende alla Turchia o che la Turchia compra. No? Quindi la Turchia è un, un importantissimo mercato barra cliente, ha una popolazione che è del 65% ha meno di 35 anni, quindi un, un esercito di consumatori. No? 85 milioni di persone fanno, costruiscono la Turchia, quindi è un, un vasto un territorio di grandi consumatori e si confine con, ah, confine con il Medio Oriente, con l'Asia, quindi altri mercati, tra cui c'è l'Iran che è un mercato enorme. Per cui quando si prendono certe decisioni, certe misure nei confronti del governo di Ankara si, fa, si pensa non due o tre volte, si pensa quattro o cinque volte. E questo ovviamente l'accordo sugli immigrati è un altro elemento che eh, ci, ci conferma questa, questa posizione così, così falsa. No? Quindi, e quello lì dice non permettetevi di chiamare quello che faccio io come invasione, se no, allora, se è un'Europa che si fa ricattare da uno che entra in, in Siria quando gli pare, eh, che tipo di reazione potrebbe dare? però qualcosa è stato fatto ultimamente, eh? cioè, sono, state, sono state prese delle decisioni importanti per sospendere le vendite delle armi, eccetera, di cui si parlava da tanto tempo, però ad un certo punto, in modo collettivo, sono state prese delle decisioni importanti. Mm. Eh, buonasera, eh, sono dalla Siria, eh, volevo... A dire una cosa prima per il Parlamento turco perché ci sono tanti partiti eh, kurdi nel, par nel Parlamento turco e loro sono d'accordo con Erdogan con questa invasione questa cosa non capisco perché cosa è il motivo per i parlamentari i kurdi perché da sono d'accordo con Erdogan o con il governo turco e questa invasione contro i kurdi in Siria Cos'è il motivo? Eh, seconda cosa per eh, altra domanda, domanda diversa Uh, secondo me i kurdi in Siria non possono creare un territorio indipendente come in Iraq per esempio perché la situazione è diversa uh, de demograficamente perché ci sono arabi kurdi uh, yesidi assiri ci sono tanti uh, uh, popoli uh, e, e il primo motivo sempre vediamo in media ogni giorno che e il governo turco non vogliono un'autonomia kurda vicino al frontiere con Turchia. No, ma per me questo è un pretesto per Turchia solo per entrare in Siria. Cosa, cosa ne pensi di questa cosa? È veramente il loro è motivo solo eh, l'autonomia kurda o ci sono altri motivi perché ci sentiamo, se, eh, sentiamo sempre quella cosa per, eh, che vogliono comprare armi dalla Russia S-400? e vogliono mettere i rossi sotto prigioni forse anche. Cosa ne pensi anche? Beh, nel Parlamento nazionale in Turchia esiste soltanto una formazione politica che può essere definita come partito filo-curdo, che sarebbe la definizione totalmente sbagliata, però nasce dalle costole di un vecchio partito curdo. Quindi esiste solo un partito, non ci sono partiti. Ci sono parlamentari curdi dentro i partiti dell'opposizione, ma anche dentro il partito al governo. E Bekir volta per esempio l'ex ministro dell'economia dell era curdo no? e lo diceva molto apertamente che fino a 8 anni non sapeva parlare di turco tuttavia è stato al braccio destro di Erdogan no? per quello io insisto a dire, spero che eh, si, si radichi bene questo pensiero c'è il curdo-curdo ma è normale, è assurdo e in effetti è assurdo eh, pensare che questa sia una guerra tra i turchi e i curdi no? Ah, non è così, cioè, partendo da me, sinceramente, io non ce l'ho niente con i siriani per il però magari io non rappresento la maggioranza. Eh, però non è una guerra tra i turchi e i curdi, una guerra tra eh, l'oscurità e la luce, no? un po' tra il fondamentalismo e una parte della società che aveva ideato, avviato un, un sistema progressista, eh, ossia il confederalismo democratico. E, quindi eh, ah, quando c'è stata c'è stata una mossa molto vigliacca, Donald Trump ha deciso, attraverso questo famoso Twitter tweet ha deciso che ha lasciato un po' entrare l'esercito turco in Siria, il giorno dopo nel Parlamento nazionale in Turchia c'è stata la votazione per l'autorizzazione dell'intervento. Quindi non c'è stata proprio un'occasione per protestare contro la guerra. Ovvero per creare un movimento popolare di base, di strada, che chiedesse anche ai partiti dell'opposizione di non approvare. No? E nel Parlamento eh, ci sono cinque partiti in Turchia: no? eh, quello del governo, movimento nazionalista, centro-destra, centro-sinistra e il partito cosiddetto filo il Partito Democratico dei Popoli. L'unica che non ha votato a favore dell'intervento militare in, in, in Siria era il Partito Democratico dei Popoli, che conta 11 parlamentari in carcere. In questi giorni ha visto 14 suoi sindaci a essere sospesi e poi arrestati. Quindi, nel Parlamento nazionale c'è stato un tentativo di resistenza, però numericamente non voleva dire niente. Per strada la resistenza ha ricevuto questo tipo di reazioni, questo è il minimo che avete visto. Vi ho raccontato un po', vi ho dato qualche numero. E, però, dall'altra parte, come dicevo, nel governo ci sono anche i curdi, perché appoggiano. Le letture sono diverse: sono dei grandi ricchi, opportunisti, persone che pensano soltanto alla loro carriera, oppure non sono nati, cresciuti in ambiti oppure famiglie dove si, si parlava della rivendicazione dei diritti. No? Ci sono diverse motivi, poi ognuna ha la sua storia personale, anche e, però comunque questi piccoli esempi ci fanno capire che non stiamo di fronte a una guerra tra i turchi e i kurdi sarebbe una lettura sballetissima che purtroppo la maggiorità viene nei media mainstream italiani no? io ho fior fiori di colleghi che secondo me non hanno proprio capito e non hanno voglia di capire anche perché per una serie di motivi anche seconda secondo me non me lo sono perso È il motivo maggiore per tutti cioè ah sì e, secondo me il... Allora, ci sono due motivi che Erdogan continua a manifestare ma io penso che siano veramente i motivi principali no? lui dice lotta contro il comunismo con la mia lettura è un'altra cosa però siamo sempre lì e la sua lotta è contro questo progetto rivoluzionario che è nato nel nord della Siria che tra l'altro il confederismo democratico come dice anche il nome non pretende la nascita di uno stato a differenza di Barzani nel nord dell'Iraq, che l'anno scorso ha votato pure a favore cioè nel, nel referendum per l'indipendenza, il, pop, il popolo ha detto di sì, poi eh, abbiamo visto che l'esercito di Baghdad è, è arrivato a Kirkuk a occupare la città. No? E anche questo ci fa capire che la guerra non è tra i turchi curdi, se no Erdogan sarebbe entrato in nord Iraq, cioè alle due Fuori dai tuoi confini sta nascendo magari un Kurdistan veramente per la prima volta indipendente e tu non vai a invadere. Non lo invadi perché compri più petrolio da Barzani che dal governo centrale iracheno. Cioè Barzani va contro la costruzione irachena, vende petrolio senza autorizzazione del governo di Baghdad dalla Turchia, non rispetta la costruzione del paese di cui fa parte, no? Per cui va bene, Barzani di Turno va sempre bene, è una figura comoda, Barzani, Talavani oppure altri feudali, clan, eccetera, vanno bene. Ma invece quelli lì altri che mettono in discussione tutto questo sistema feudale patriarcale sono loro i cattivi. In più abbiamo visto quando nell'ultimo intervento militare l'esercito turco insieme all'esercito dei Barbuti quando hanno invaso il nord della Siria abbiamo visto le foto di Hojal le stelle del PKK appesi dappertutto perché lì c'era l'ideologia del PKK no? e questa in Turchia si chiama lotta contro il terrorismo a livello da, fuori dalla Turchia dove c'è il libero pensiero e la lotta dell'oscurità contro cioè, l'illuminazione, dell secondo me. No? E questo era il vero spirito. Poi ovviamente togliere dal mezzo anche 2-3 milioni di siriani non fa male, dato che nell'ultima tornata elettorale ti, fa, ti ha fatto perdere. Poi ci, ci sono delle dinamiche senz'altro legate al rapporto malato tra gli Stati Uniti d'America e la Turchia dove è la chiave di lettura senz'altro è la figura di Gulen, oppure c'entra anche tanta corruzione eccetera eccetera sono diversi i motivi che hanno spinto Erdogan a invadere, per esempio la famosa crisi economica, la Turchia soffre di una forte crisi economica da due anni la disoccupazione alle stelle il salario minimo garantito è di 2000 lire che fa malapena 300 euro però il limite della di sopravvivenza di 4.000-4.500 lire, quindi c'è un, di, di, cioè un esercito di persone che sono affamate, che sono sottopagate, che faticano a arrivare a fine mese. Allora, riproponendo la lotta contro il terrorismo, tu praticamente sospendi un attimo il problema della, della crisi economica, soprattutto ripeto dire, se il terreno è fertile, se stiamo parlando di un paese che è fortemente nazionalista e militarista. Quindi, a proposito vi faccio vedere un brevissimo video così vedete anche a livello scolastico come si inculca la, la pornografia della guerra Facciamo una domanda qua preparate poi la prossima allora, sottofondo si sente un inno militare dell'epoca dell ottomana e questo è un video prodotto da una casa di produzione professionale questi sono studenti di una scuola media e quindi con una ripresa da drone che è un lavoro di produzione abbastanza importante e i ragazzi sono chiamati nel cortile della scuola a comporre la scritta Afrin no? quindi un video del 2018 che si riferisce all'intervento all militare che prevede l'invasione di Afrin, quindi lo scudo del frate, quindi la bandiera. E... Quindi, se, se voi crescete in un paese dove appunto nelle scuole pubbliche si fanno questi lavori, senz'altro invadere il territorio siriano per ammazzare i terroristi è giusto è sacro, santo, va fatto, e anche se... E poi, questa è una dimostrazione fisica, ecco. Poi si, si canta in modo collettivo anche un, un inno supernazionalista, come si dice, nostro, i nostri soldati fanno vedere la forza del turco a tutto il mondo, eccetera. Quindi, probabilmente tra questi bambini ci sono anche dei curdi quindi non è purtroppo bianco o nero per fortuna eh, una domanda nel ginepraio perverso di quella zona non c'è ancora raccontato una figura secondo me importante che è Assad L Assad è stato se non sbaglio tanti anni molto amico fino ad fa di Faldi Erdogan gli invadono lo Stato e sostanzialmente non reagisce. Ti chiedo perché tu dirai Erdog, eh, Assad è stato salvato per i capelli dei russi perché aveva già perso la Siria, ma adesso grazie ai russi ha vinto la guerra contro la ribellione, senza entrare nel merito. Ma ha ripreso in mano il controllo. E come mai non reagisce, non difende la sua sovranità statale? E come mai si è rotto il rapporto molto stretto? Certamente ce lo confermerai che almeno fino a due anni fa c'era tra la Turchia e personale anche tra Assad e Erdogan, eh, può sembrare una perversione da fanatici, però in quel Ginebraio la figura di Assad secondo me ce la devi spiegare, perché anche gli invadono la Siria e le truppe regolari eh, non difendono. Perché? Grazie. Il rapporto tra il governo centrale e il governo di Ankara Assad, e Assad è un rapporto morto otto anni fa, con l'inizio della guerra. L'ultima volta che hanno mangiato il kebab a Istanbul era nel 2010, Assad e Erdogan erano lì. E poi nel 2011 si sono definiti nemici numero uno. L'esercito siriano è un esercito inesistente, non esiste. Ci sono tantissimi dissidenti che hanno costruito l'esercito libero siriano. Sono tanti che hanno diritto a diverse formazioni armate resistenti. Per cui nel 2013 Assad non ce la faceva, ha chiamato i russi. In realtà i russi sono stati chiamati in Siria nel 2010, nel 2009, quando per la prima volta nella storia della Siria è stata decisa di privatizzare il petrolio, il gasdotto, eccetera. No? I russi, ma anche i cataresi, sono stati chiamati. Forse questi sono momenti storici importanti che ci fanno capire perché è scoppiata anche la guerra in Siria, no? Sin dall'inizio, Erdogan, eh, ovviamente, ha tenuto attifato per la posizione della NATO, no? e fino a quando non ci sono stati delle disguide, dei conflitti tra l'amministrazione Obama e Erdogan. Però sin dall'inizio la posizione del governo di Ankara era quella. Deve cadere il governo centrale di, di, di, di, di Damasco, deve cadere Assad, devono fare immediatamente le elezioni, devono rifare, riscrivere la costruzione. Questa è dal 2011 che Erdogan continua a dire la stessa cosa. Ehm, per cui non Perché non ha reagito? Di sicuro in parte perché Assad non ha un esercito, non più. Dal 2013 che si è rafforzato un po' di più il suo esercito, però il lavoro principale è stato fatto dalla guardia di, di rivoluzione iraniani e dalle, da, dai soldati russi. I soldati russi sono tipo un numero incredibile, 30-35 mila russi ci sono in Siria, 10 mila guardie della rivoluzione sono in, iraniani sono in, in Siria. Quindi un, un esercito inesistente era scoppiato, non ce lo faceva più, sono entrate queste forze straniere per tirare su dal 2013, che è cambiato in realtà l'andazzo della guerra in, in Siria. In parte, eh, per questi motivi qua, in parte secondo me, per concentrare le forze. E la, comunque Assad in qualche maniera aveva deciso, per non perdere tutta la Siria, di perdere una parte della Siria. No? Nel nord tanto c'erano i barbuti che lottavano contro, contro la nascita del confederismo democratico, Assad ha fatto delle alleanze locali opportuniste in certe zone, però non ha mai mandato le sue truppe nel nord, se no avrebbe, cioè ci sarebbe stato il rischio di perdere anche Damasco oppure il sud della Siria che sta ancora tenendo in mano, no? dove è? è la capitale tra l'altro, l'ultima. Pure, pure Saddam aveva lottato per Baghdad e aveva lasciato il resto del paese. No? E, quindi. Eh, il rapporto tra Erdogan e Assad è stato rotto secondo me perché all'inizio fedelmente ha deciso di seguire la, la linea della Nato. Erdogan. Poi tra l'amministrazione statunitense e Erdogan ci sono stati grossi conflitti, grosse differenze come scelta politica, economica in Siria ma non soltanto anche in Turchia. Per quelle pian piano la linea di Erdogan si è avvicinata alla Russia così tanto che siamo arrivati a questo punto, al punto di qualche giorno fa che Erdogan ha dovuto chiedere il permesso dei russi per poter ufficializzare il suo accordo firmato con Pence, il ministro degli affari esteri americano a Anca. No, non bastava la presenza di Pence oppure di Pompeo, bisognava ufficializzare la cosa andando di persona ai piedi di Putin perché adesso chi decide il futuro della Siria è la Russia in effetti nell'ultimo accordo, nell accordo composto da 13 punti firmato tra Erdogan e Putin vediamo due punti interessanti per la prima volta la Turchia accetta la presenza dell'esercito siriano nei territori occupati dalla Turchia dopo 8 anni di resistenza si fa un passo e poi si fa riferimento all'accordo di Adana, un, un accordo di cui si parla poco, ma Putin l'ha ripescato, l'accordo del 1998, dove due paesi, il governo di Ankara e il governo di Damasco, si mettono d'accordo per portare avanti la lotta contro il terrorismo in Turchia e in Siria. Nel 99, guardate a caso, che Erdogan esce dalla Siria, anzi viene cacciato dalla Siria. Nel 2011, dopo due anni, l'accordo si sospende perché scoppia la guerra in Siria. Adesso si ripesca questo accordo bilaterale tra Turchia e la Siria. Un altro elemento, un'altra porta verso un eventuale dialogo tra Ankara e Damasco. Per quello dico, adesso decide la Russia la cosa può prendere, pretendere e ottenere Erdogan e come si parla e quando si parla con Assad. Momento di silenzio nel profitto io, perché tu bevi un po'. E poi sì, alle 11 bisogna esloggiare, sta per finire la tua agonia della voce. Hai citato la parola petrolio, ovviamente in quella zona non si può non, non, non introdurre questo elemento in tutte le guerre, in tutte le contese. In uno, una notizia che avevo letto di un'analisi geopolitica, facevano notare in realtà la variabile petrolio è la determinante di questo così improvviso cambio di, di situazione in quell'area perché si dice che la British Petroleum e un'altra azienda americana che mi sfugge hanno già in mano le concessioni di cioè, prospezione e estrazione petrolifera attento però perché sono concesse dal, dall'Iraq nel, nel Kurdistan iracheno Ora, l'idea era questa, che se si fosse formato nel nord della Siria un unico nuovo Stato, in quanto Stato avrebbe avuto il diritto di rinegoziare i contratti sul proprio territorio. Quindi sarebbero venuti in meno di validità giuridica i contratti oggi esistenti di sfruttamento del petrolio che dovrebbero, con un nuovo Stato, essere tutti rimessi in discussione. Oggi ho aggiunto l'informazione che tu mi hai detto, che questi curdi avevano pure un'idea alternativa di uso dei beni comuni, acqua e petrolio, quindi mi hai dato un tassello in più che corroborerebbe questa, questa analisi di le Quinte, tant'è che gli Stati Uniti non è che non si sono andati, dove sono andati a proteggere i pozzi di petrolio? Quindi in realtà gli Stati Uniti, alla faccia non che avessimo bisogno di ulteriori conferme, ma hanno in realtà mischiato le carte per ingannarci, ma semplicemente perché stanno puntando a dire no, noi mi mandano i contratti di, di sfruttamento. Col cavolo che si forma il Kurdistan, e dobbiamo andare a negoziare con questi che magari cambiano il principio di royalties del 70% al popolo e 30% all'industria multinazionale, però di solito è l'opposto. Ti risulta questa variabile del, del petrolio e della. Eh, certo, non si può negare, però, se, se, se nascesse un nuovo Kurdistan stile a Barzane in Siria, mica sarebbe un problema. Cioè in Barzani facilizza proprio tutto, in, in Kurdistan nord-iracheno, eh, andato il invece in Siria eh, appunto l'intento non... era diverso. E, i, queste sono delle ipotesi, io sono giornalista, non sono un, uno strategista, quindi non, non posso riflettere molto su questo, io lavoro con i fatti, per cui queste sono delle riflessioni, sono la crica dell'IMES. Si occupa di questo, no? non no. <ride> perché non lo scrivo, posso, lo scrivo mai per Dimas per quello. C'è scritto pure l'ex primo ministro della Turchia e l'ex capo di Stato Maggiore, no? che ha detto in caccia. E, quindi forse non è il caso di scrivere Dimas. No, no, no. mm. Può essere detta così la mossa di Trump? Mi tolgo e faccio. Faccio in modo che Erdogan entri in Nord Siria, scombosso un po' piani e faccia fuori totalmente questa storia del complotterismo democratico e con quei quattro kurdi che rimangono io continuo a sorvegliare i pozzi petroliferi. Sono già partiti tipo, sì. ieri ho visto il comunicato del Pentagono che sono partiti 40, 40, 40 truppe dalle basi militari turche e, e sì. Sì. Sì. Sì, credo, greche per appunto andare. L'aveva detto già qualche giorno fa, quindi non c'era bisogno della, della comunicazione del pentagono. Può essere, però queste sono delle cose che si concreterizzeranno negli anni successivi. Senz'altro è una teoria vincente, cioè non sarebbe una novità per il Medio Oriente. L'altro era Shell comunque. Bravo. Mm. Stavamo, stiamo... che sono due realtà che hanno firmato già 40 anni fa gli sì. accordi con i, i, i molla iraniani, no? che sono cosiddetti finti parlamentari. Ma quindi chi potrebbe aiutare i kurdi? Cioè chi avrebbe interesse a in aiutare i kurdi? I kurdi stessi forse. Ma tra l'altro questa è un'altra modalità un po' sbagliata a dire, perché cioè, par partendo dalle, dalle un unità di difesa popolare IAPEG e IAPECHA, andando verso le forze democratiche siriane SDF, oppure passando dal partito dell'unità democratica Ped, eccetera, non stiamo di fronte ai curdi, questa è un'altra cosa che vorrei correggere, eh, perché le Iapege e Pescea sono composte anche dai siriaci, come ha detto anche lui prima. Eh, perché in quella zona ci sono gli armeni che all'inizio del secolo sono andati via dalla Napoli durante il genocidio, sono rifugiati in Rojava, no? Kobane è pieno di armeni per esempio, armeni, siriaci turcomani, assiri eccetera quindi eh, questo è un video che dobbiamo smontare iniziamo con questo chi può aiutare a quella popolazione locale che cerca di intraprendere una strada sua indipendente? Chi è strategicamente contrario all'invasione? Cioè, perché effettivamente dice non è per i miei interessi? Ma secondo me adesso come adesso, come sono scomussolate alla grande le carte, sono tutti contrari ma anche a favore. No? perché abbiamo visto in questi anni i cosiddetti russi stare anche accanto alle EPEG-EFG, oppure gli americani che con i bombardamenti aerei sostenevano la lotta delle EPEG-EFG contro l'ISIS, poi abbiamo appena detto che gli americani l'hanno lasciata da soli, cioè adesso sono sconfissati, c'era un casino, adesso è diventato ancora più complicato, per cui non per fare una dichiarazione banale, ma credo che le soluzioni sono poche, sono le popolazioni locali stesse che okay. devono disegnare il loro porto quindi nessun paese estero niente. forse nella guerra civile siriana oggi è ancora più fondamentale e importante che non ci si siano più okay. estere perché è diventata ormai una guerra di delega okay. basta sì, Scattolo straordinario, 40% in più. Buonasera Murat, grazie per averci confuso ancora di più. Bene, c'è una parte mediatica in, in queste ultime settimane che riguarda le donne kurde al comando. Cosa ci dice rispetto a questo? Perché mi interessa molto. la vita. Hai mai visto una velata brutta? No, no, <ride> no. Di questo me la Però la risposta non mi è piaciuta molto, quindi... Si dice occidentalizzazione è. della figura femminile un approccio fortemente sessista mai una brutta che secondo i canoni no? un discorso molto relativo per carità e, niente, sono sempre senza velo belle con occhi azzurri sopracciglia rifatte truccate con una mitra magari qua Quindi sì, sulla figura della donna kurda combattente c'è poco da dire, c'è un approccio molto sessista occidentale nei confronti di quello. Esattamente come la storia di quella ragazzina palestinese che ha menato due soldati israeliani, no? la storia della resistenza palestinese è piena di donne resistenti, sono vecchie, brutte, velate, no? Di questo non si sa niente, ma quando è senza velo, bella, carina, bianca, ovviamente diventa un'icona. È abbastanza ipocrita come, come posizione per non dire sessista che lo è anche quindi questa fa parte della pornografia della guerra secondo me. quindi è effettivamente una strumentalizzazione La strumentalizzazione esiste senz'altro sul territorio una forte emancipazione resistenza armato oppure politica donna le YPG esistono nella carta di Rojava esiste un approccio anti patriarcale, antisessista esiste in effetti però le, cioè, siamo arrivati ad un, ad un certo punto assurdo nell'occidente che stiamo continuando a leggere tutto con questa ottica sessista che va a svuotare quel valore del confederismo democratico di quella strada rivoluzionaria che le donne hanno intrapreso in Lociano in quindi tanti compagni pensano di fare una cosa positiva mettendo la foto di quella sempre icona no? facendo in realtà un gesto sessista però svuotano proprio il valore che è appunto antisessista, anticlericale eh, scusa, antipatriarcale, che cercavano di creare le donne no, combattenti mi sono pregato restiamo confusi sì, no, vabbè, io, il mio lavoro è quello io non sono un politico e neanche un insegnante quindi cerco di creare il più punti interrogativi possibile no? sì eh, prima di chiudere nella chiusura mi il tuo Alberto volevo un attimo lasciare la parola a Luca perché gli appuntamenti con il Medio Oriente non si esauriscono quindi volevo chiedere a Luca che prima mi ha dato 20 euro per passare il microfono Beh, tu mi hai dato un caro eh, <ride> caro eh. No, no, no, molto velocemente. Tanto grazie. No. Io appunto lavoro per un ONG sono responsabile di un'ONG che ha sede a Baghdad e eh, con un ONG italiano che si chiama Ponte Per. Eh, volevamo solo dirvi che qua a Padova mercoledì arrivano quattro ragazzi di qui, cofondatori insieme a me di questo ONG di Baghdad e faremo una serie di incontri e concerti che sono musicisti, noi ci occupiamo dell'uso dell'arte a livello sociale come strumento di attivismo a livello artistico e ehm, praticamente faremo una serie di incontri che cominciano qua a Padova, il 31 alla libreria delle donne in via Barbarigole alle 18.30 con un incontro il 2 novembre siamo a Barco Teatro per un concerto Loro 4, e eh, Quartetto New Landscapes e la domenica 3 saremo invece ai carichi sospesi cioè, ci sono musicisti, dalle 4 del pomeriggio per fare un workshop gratuito, aperto, per suonare insieme e parlare di musica araba e curda eh, e dalle 9 di sera un concerto aperto a tutti, sempre lì, ai cari di sospesi. Poi noi proseguiremo per eh, tre settimane in giro per l'Italia, fino a Napoli, dove incontreremo qua a Barbara, saremo al Master per i diritti umani, saremo alla Scuola di musicoterapia per degli incontri e a liceo Marchesi, poi saremo all'Università di Torino, all'Università di Roma, saremo in Toscana, insomma abbiamo un po' un giro, e poi il 22 ripartiamo tutti per guardare, i rag quattro ragazzi che arrivano tanto per stare sono curdi, <ride> tutti e quattro, ecco, niente grazie, grazie mille e non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, io volevo chiederti, la mia domanda era perché i curdi non mi hanno mai offerto lo spritz? visto che il titolo era uomo a lui e niente se volete aggiungere qualcos'altro no. se sennò... no niente da... io parlerei fino all'anno prossimo ok ci Ma vediamo nel no. grazie se volete appoggiare o oh, per le prossime serate, ci diciamo, si trovate di solito in Facebook oppure abbiamo anche il nostro sito internet, quindi lo sediavolante.it e, e stiamo aspettando anche i nuovi finanziamenti dell'Università di Padova, che spero che arriveranno presto per continuare con le serate. Grazie mille.